Ageo capitolo 1 dal versetto 1 Ageo capitolo 1 dal versetto 1 Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda e a Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Agea in questi termini vi sembra questo il momento di abitare nelle, voce, nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? ora così parla il Signore degli eserciti riflettete bene sulla vostra condotta avete seminato molto e avete raccolto poco voi mangiate ma senza saziarvi Bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa io me ne compiacerò e sarò glorificato dice il signore voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco ciò che avete ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via perché dice il signore degli eserciti a motivo della mia casa che è in rovina mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso. Non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame, su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo, Ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore Ageo. Inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: Io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, Governatore di Giuda, lo spirito di Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote, lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare brevemente il Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Signore, noi in questa mattina veniamo a te nel nome di Gesù. Innanzitutto per chiederti perdono, oh Dio, dove abbiamo sbagliato, con i nostri pensieri, con i nostri atteggiamenti, con i nostri sentimenti. Signore noi lo sappiamo, siamo consapevoli che sbagliamo intorno a molte cose, ma siamo qui, Signore, non solo per chiederti il perdono, ma per chiedere la tua benedizione in questa mattina, che tu benedici la tua parola, che benedici il tuo servo che ci dà la grazia, Signore, di ascoltare una parola diversa, che possa scendere nel profondo del mio cuore, del nostro cuore, e portare quel risveglio, Signore, che Tu desideri da noi. Signore, aiutaci, aiutaci, illuminaci dove sbagliamo. Allontana, Signore, ogni pensiero che non è buono. Fa che la Tua parola sia predicata con i giusti sentimenti di amore innanzitutto verso di Te, e verso chi ascolta, ti chiediamo queste cose nel nome di Cristo Gesù, il Signore che tu l'hai benedetto in eterno. È necessario prima di procedere alla meditazione della parola di Dio, fare un po' di cronistoria. Anche se voi eh, sicuramente lo con la conoscete, forse anche meglio di me. Nel 586 circa Gerusalemme cadde nelle mani dei babilonesi. Tutti lo sappiamo, vero il profeta Geremia e altri profeti avevano annunciato questo. Perché? Sempre per i peccati del popolo, perché il popolo non si voleva ravvedere. Poi che succede, fratelli e sorelle? Eh, questo accadde in Gerusalemme, ma ancora prima, nel 722, anche la parte nord del popolo di Israele e la sua capitale erano stati invasi. Questo successe prima, dopo ci fu eh, appunto la distruzione del tempio, quindi vennero presi e deportati in un paese straniero, scusate ho invertito un po' le date, prima il regno del nord e poi il regno del sud, questo accadde, ma nel 538 il re Ciro eh, fece questo editto che poterono tornare nel loro paese, una parte, non tutti ancora, per poter ricostruire il tempio e così iniziò la ricostruzione eh, purtroppo non fu una ricostruzione immediata e veloce ma ci furono eh, intoppi persecuzioni rallentamenti addirittura blocchi eh, qui si erano addirittura fermati se noi leggiamo in Ageo capitolo 3 adesso non è il caso di metterlo qua dietro Vediamo che quando gettano le fondamenta eh, ci fu grande festa, perché insomma quello era l'inizio di qualcosa di bello, era fondamentale per il popolo di Dio avere il Tempio, come lo aveva stabilito il Signore. Ma questa costruzione rallentò fino a fermarsi. Perché si fermò? Perché? Innanzitutto per le opposizioni dei vicini, dei popoli vicini che continuamente disturbavano questa costruzione eh, ma eh, l'aspetto principale fu eh, proprio il popolo stesso che a un certo momento a causa di queste persecuzioni, a causa di altri problemi che non staremmo qui adesso a parlare per una questione di brevità di tempo, insomma si ritrovarono eh, a fermarsi, a non ricostruire più. La costruzione del Tempio si bloccò e nel versetto 2 di Ageo, abbiamo detto, abbiamo letto, dice questo popolo dice non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Non è il momento. E come erano giunti a questa conclusione? Beh, era frutto di un ragionamento. Ci sono tante opposizioni e qui come costruiamo arrivano subito i problemi e allora sicuramente non è il tempo voluto da Dio. Queste erano le loro conclusioni, fratelli e sorelle. In realtà potevano essere delle scuse più che conclusioni forse si erano stancati di continue continue persecuzioni, continui intromissioni da parte di nemici, senti, fermiamoci, qui è inutile che insistiamo, tanto mh, è difficile ricostruire questo Tempio, fermiamoci, adesso io faccio delle ipotesi, ovviamente. Però questa, queste loro ipotesi erano diventate eh, delle, delle ferme convinzioni che Dio voleva questo, ma in realtà il Signore non aveva assolutamente nei suoi pensieri eh, eh, voluto che loro si fermassero in questa ricostruzione, anzi era tutt'altro, in altre parole loro aspettavano Dio e Dio stava aspettando loro, una situazione di stallo spiritualmente parlando, e eh, non è una cosa molto bella questa fratelli, immaginiamo che noi ci facciamo delle convinzioni e eh, io aspetto il Signore il Signore ci dice no guarda io sto aspettando te che tu ti muovi verso di me ed il prendere tempo nelle cose spirituali fratelli non è sempre una cosa buona ci sono cose che noi dobbiamo attendere i tempi del Signore ed è giusto ma ce ne sono altre che noi non dobbiamo aspettare dobbiamo subito prendere delle risolute decisioni fratelli e io vi chiedo nell'amore del signore che in questa mattina noi ascoltiamo la parola di dio questo popolo dice non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa non è il momento al versetto 4 il signore ribadisce vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case in berri vestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Cioè il popolo, in pratica, visto che tanto era inutile continuare a costruire il tempio, si era dedicato ad altre cose, all'abbellimento delle proprie case. Ma vedete, non c'era nulla di male in realtà ad abbellire le proprie case, a renderle più confortevoli. Il problema era che proprio non si erano più curati del Tempio del Signore. Dice come? Per quello va bene e per la mia casa no. Le priorità, fratelli e sorelle, è una questione di priorità, spesso e volentieri. E qui dobbiamo stare attenti, fratelli, perché le nostre priorità non sono quelle del Signore. Dobbiamo veramente stare attenti. Quando poi le priorità spirituali vengono meno subentrano altre occupazioni altri interessi e sì quando non c'è più la vita spirituale che è al primo posto poi subentrano altri interessi l'avversario di dell'anime nostra è bravissimo su questo ad aprirci delle strade quasi quasi ci fa pensare che sia il signore che ci abbia aperto quelle strade a me è successo di cadere a volte in trappole del genere e adesso ci sto attento Prima di dire, il Signore mi ha aperto la strada, aspettiamo, vediamo come vanno le cose. Dice Paolo, non ignoriamo le sue macchinazioni, non le ignoriamo, stiamo attenti. Vedete, il nostro prendere tempo, come ho detto prima, è, insomma non è, non è sempre una buona cosa. Ho sentito fratelli eh, in particolare dire, Specialmente in questi periodi di pandemia, quando sarà tutto finito, io tornerò in chiesa. Ecco, non c'è errore più grande che noi possiamo fare, fratelli e sorelle. Quando tutto sarà finito. E ci sono due cose da dire. Potresti non avere il tempo di tornare al Signore. La seconda cosa, potresti non trovare la chiesa perché Gesù l'ha portata via. Eh, ma io ho i miei tempi. Sì, ma il Signore c'ha i suoi. Come quell'uomo ricco che disse dimolerò, di, demolirò i miei granai, ne costruirò dei nuovi e poi dirò anima mia, godi tutto questo. E il Signore gli dice stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e cosa darai in cambio? Fratelli e sorelle e amici, diamo il nostro cuore al Signore, non aspettiamo, come dice un cantico, senza più tardare ti voglio dare il cuore, questa mattina. Il domani non ci appartiene e ci sono persone che durante il lockdown hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, hanno avuto lutti in casa, problemi enormi. Poi c'è una categoria, io non so dare le percentuali perché non conosco, non conosco tutti, una percentuale di credenti che addirittura in questa segregazione, invece di cercare il di più il Signore, si sono proprio allontanati, non vanno più in chiesa. E non lo sto dicendo con giudizio, ma con dispiacere. Poi a volte mi capita di sentire qualcuno al telefono che mi ha detto per me è stata una benedizione perché io in quei momenti che sono rimasto chiuso dentro casa ho pregato di più il Signore e il Signore mi ha benedetto. Quindi vedete diverse esperienze, diverse opportunità che chi ha sfruttato e chi non le ha sfruttate. Vedete fratelli e sorelle, e questo dipende da noi, fratelli, le scelte le facciamo noi. Ora non sto dicendo che la pandemia è stata una cosa buona, eh? assolutamente, perché è stata distruttiva sotto tanti punti di vista. Sto dicendo solamente quello che è accaduto ad alcuni, ad altri, insomma. Non tutti abbiamo fatto le stesse cose, le stesse esperienze. Quando noi ci allontaniamo dal Signore, quando non abbiamo più a cuore la nostra vita spirituale, è tutto viene meno, fratelli. Tutto si disperde, si... In qualche modo eh, si disgrega c'è questo quest allontanamento che produce poi delle conseguenze anche nelle famiglie ci sono famiglie addirittura si sono separati marito e moglie perché dentro casa non potevano più stare insieme non andavano d'accordo e quella segregazione ha prodotto ha peggiorato il loro rapporto fino a dividersi e la casa non è più un paradiso se non c'è il Signore. C'è un cantico, ecco perché ho detto questa frase, che dice, è eh, la casa un paradiso quando c'è il Signore. Ma quando non c'è il Signore non è più un paradiso, non c'è più l'amore, la, non c'è più la concordia. E eh no. Rileggiamo un attimino i versetti, i versetti 4. Anzi, andiamo più avanti al versetto... 6 dice: Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi, bevete, ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Andiamo al versetto 7. Così parla il Signore degli eserciti: riflettete sulla vostra condotta, bene sulla vostra condotta. Ancora al versetto 9, scusate che salto così voi vi aspettavate molto ed ecco poco ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via perché perché dice il signore degli eserciti a motivo della mia casa che è in rovina in altre parole se noi volessimo dargli una spiegazione spirituale tu hai trascurato la tua consacrazione sei venuto meno questo non è un messaggio esteso a tutti, eh? attenzione. Grazie a Dio in mezzo a noi ci sono persone che si stanno consacrando a Dio. E allora il Signore ci chiama a ricostruire, fratelli. Che cosa? Un, una struttura? Un tempio? No, no. Leggiamo quello che ha scritto in Primo Corinzi, capitolo 3, versetto 16. Mettiamolo qua dietro, questo versetto. Primo Corinzi, capitolo 3, versetto 16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, fratelli e sorelle. Qui non parliamo di battesimo, eh? scansiamo un attimo il battesimo. Qui parliamo del giorno che noi abbiamo chiesto al Signore di entrare nei nostri cuori col suo Spirito. Egli ci ha rinnovato, ci ha perdonato ci ha donato la certezza della vita eterna, ha cambiato la nostra vita e il suo spirito abita in noi. Ma noi dobbiamo, fratelli, fare in modo che lo spirito continui a dimorare in noi, a non spegnerlo. Perché se noi cominciamo a fare questi ragionamenti che non sono da Dio, sì, io sto aspettando che si aggiusteranno alcune cose, poi tornerò al Signore, poi tornerò in chiesa, Voglio dirti qualcosa, questo non è da Dio. Tu ti stai illudendo e stai facendo un cammino pericolosissimo. Perché la tua vita, la mia vita, non è nelle nostre mani. Il Signore potrebbe, sì, oggi c'è la diffusione del messaggio del ritorno di Cristo ed è giusto parlarne, eh, non sto dicendo che non è giusto. Ma poi ci si preoccupa poco del fatto che il Signore da un giorno all'altro, da un momento all'altro, potrebbe prendere la nostra vita. Io non so, fratelli, se uscendo da qua tornerò a casa. Magari un incidente, qualcosa. Il mondo questo lo prende male, dice, questo ce la sta in qualche modo. Eh? Lui viene con me, quindi è preoccupato. Ma tutto potrebbe succedere, fratelli e sorelle. Ora ci stiamo scherzando sopra, ma è così, è una grande verità, fratelli. E allora siamo chiamati in questa mattina a prendere delle decisioni. Il Signore disse al suo popolo, ma insomma, ma riflettete bene su quello che sta succedendo e su quello che vi sta accadendo, ma vi sembra questo il momento di trascurare la vostra vita spirituale? Adesso! Cerchiamo di adattarlo questo messaggio ad oggi. Vi sembra questo il momento, visto che il mio ritorno è vicino? Tutti devi preoccupare, io mi devo preoccupare di essere trovato pronto, fratelli e sorelle. In ogni caso, se Gesù ritorna o no, dobbiamo metterci in regola col Signore, ricostruire. Cosa dobbiamo ricostruire? Beh, innanzitutto l'altare della preghiera se tu hai smesso di pregare nella tua casa, nella tua vita, riprendi a pregare, riprendi a cercare il Signore nella tua cameretta, riprendi ad avere quella comunione con Dio, ma non solo. Qualche giorno che mi vengono in mente le parole dell'Apostolo Paolo quando dice presentate voi stessi come di morti fatti viventi fratelli e sorelle qui non parliamo di religioni qui parliamo del nostro cuore che dobbiamo offrirlo al signore tu devi offrire il tuo cuore io lo devo offrire la mia consacrazione deve essere rinnovata ogni giorno e come la rinnovo io la consacrazione a dio leggendo la sua parola vedendo quello che posso cambiare ed è meraviglioso quando noi ci consacriamo sempre di più a Dio, anche perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Ecco dove sono le priorità, fratelli. Quando il Signore richiamò il suo popolo, leggiamolo, secondo cronache, capitolo 15, versetto 2, l'abbiamo letto un po' di tempo fa, questo popolo che ogni tanto si allontanava e poi ritornava, e il Signore gli dice delle cose bellissime, fratelli. Secondo cronache, capitolo 15, versetto 2. Il quale uscì a incontrare Asa e gli disse, Asa, il profeta, gli disse, e voi tutti, Giude e Beniamino, ascoltatemi, il Signore è con voi quando voi siete con lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Se lo cercate, egli si farà trovare da voi. Quando il popolo ritornando a Geo ascoltò il messaggio del profeta, il Signore gli disse subito: Io sono con voi. Il Signore è con noi quando noi siamo con Lui. Non pensiamo che quando torniamo a Dio dobbiamo aspettare che il Signore si decide in qualche modo, che ci dice: Sì, no, vediamo come si comporta e poi interverrò. Dal momento che noi ci avviciniamo al Signore che diciamo in questa mattina Signore io mi sono allontanato ma adesso voglio avvicinarmi a te il Signore ci dice io sono con te. Ti aiuterò a rialzarti. Ti darò la forza. Magari all'inizio sarà pure difficile. Non lo sappiamo perché poi il Signore in poco tempo può fare tutto. L'importante è che tu ed io prendiamo questa risoluzione immediata. Oggi, se udite la sua voce, la voce della sua parola, non indurite i vostri cuori, non lo fate, perché sarebbe un danno per voi fare questo. Non aspettare più, non aspettare più. Gloria al Signore Gesù. E voglio concludere, fratelli, ricordando che Gesù sta per tornare, per rapire la sua Chiesa. È un messaggio forse a volte troppo ripetuto. Ma questo ci deve incoraggiare ad andare avanti, non ci deve buttare giù. Leggiamo Secondo Cronache, capitolo 7, dal versetto 13. Secondo Cronache, capitolo 7, dal versetto 13, e poi andremo in preghiera. Gloria al nome santo del Signore. È un testo che stiamo leggendo e rileggendo. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, sentite bene le parole, secondo cronache, capitolo 7, versetto 13, quando ordinerò le locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, ma la cosa più importante, si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaurirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il paese. Noi vogliamo che questo paese venga guarito? E ce la prendiamo sempre col mondo, vero? Eh? Perché questo mondo, questo mondo che si comporta male, Forse quello che sto per dire sarà anche sbagliato. Non vorrei che la colpa non sia tanto del mondo. Non aggiungo altro, eh? fermiamoci qua. Prendiamoci le nostre responsabilità, fratelli. Lasciamo stare quello che accade nel mondo, delle persone che ancora non hanno la luce del Vangelo. Facciamo un mea culpa. Diciamo, Signore, è colpa mia anche perché se io fossi più consacrato a te, se io veramente pregassi e digiunassi eh, senza perdere troppo tempo, sicuramente intorno a me le cose andrebbero meglio. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare. Mi fermo qua. Gloria al Signore. Questo è un momento di grandi decisioni che noi dobbiamo prendere, decisioni che determineranno... Principalmente il nostro futuro, il nostro destino eterno, ma anche il bene di coloro che ci circondano. Quando Paolo scrive a Timoteo, dice bada a te stesso, all'insegnamento, persevere in queste cose perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano, e quelli che ti ascoltano. Noi vogliamo la benedizione di Dio per poter essere e diventare strumenti di edificazione e di salvezza per coloro che ci circondano. Abbiamo la nostra responsabilità in tutto questo. Vogliamo pregare il Signore.